Ciao, sono Raffaele Costi di Imparare Giocando, ti spiego ora come partecipare in due minuti alla raccolta fondi per la realizzazione di quattro video ebook per apprendere con i giochi, le tabelline, a parlare, scrivere e leggere in inglese, a fare i calcoli aritmetici a mente e le basi della programmazione informatica. Vai sul tuo browser preferito e digita bit.ly 4video Premi invio e atterrerai sulla pagina Apple dedicata al progetto. A questo punto per effettuare il tuo contributo clicca sul riquadro arancione contribuisci. Andrai direttamente sulla pagina dove scegliere tra le varie quote da offrire con le relative ricompense. Puoi scegliere tra 5 ricompense diverse. Io qui scelgo di offrire 5 euro. A questo punto ti verrà chiesto di effettuare il login alla piattaforma. Lo potrai fare semplicemente attraverso il tuo account Facebook, Twitter o Google andando a cliccare sulle relative iconcine. In alternativa puoi andare a registrarti cliccando su registrati ora inserendo il tuo nome, il tuo cognome, il tuo indirizzo email il nome utente che vuoi usare sulla piattaforma e la relativa password. ricordati di spuntare ho letto e accettato i termini di utilizzo e quindi cliccare sul pulsante registrati. In questo caso io vado a loggarmi con il mio account Facebook e andrò direttamente sulla pagina dove effettuare il pagamento inserendo il mio numero di carta di credito la data di scadenza eh, mese e anno e il codice di sicurezza e quindi i relativi dati di eh, fatturazione. A questo punto, cliccando sul portante Contribuisci, andrò ad inviare la mia offerta al progetto. A conferma ti arriverà una mail di ringraziamento per aver supportato il progetto. Se hai dubbi o domande, non esitare a contattarmi con un messaggio su Facebook o una mail all'indirizzo raffaele.costi.imparagiocando.com.